Buonasera a tutti, benvenuti a Mupin Talk. Eh, questa sera affronteremo la storia di un fenomeno che ha cambiato il mondo. Vedremo come Internet, lo strumento che tutti noi usiamo ogni giorno, parte da molto lontano. Eh, lo vedremo assieme a due ospiti. Eh, il primo ospite è Fulvio Yeva. Uh, utilizzatore frequentatore anzi diciamo di bbs fin dagli anni 80 e sviluppatore ad commodore dell'epoca ciao fulvio ciao. Eh, elia bellussi uh, storico dell'informatica e in questa sede in particolare la storia di internet e fondatore del museo piemontese dell'informatica dicevamo che la storia parte da lontano Dovete sapere che eh, nel mai lontano 1968 il professor Dag Engelbart presentò in quella che a posteriori è stata eh, rinominata con ironia la madre di tutte le demo, eh, una serie di tecnologie che per l'epoca erano eh, rivoluzionarie, addirittura fantascientifiche. In effetti sarebbero diventate di uso comune solo eh, anni dopo, cose che oggi diamo per scontato. In questa specifica dimostrazione mostrò uh, il, uh, il mouse, l'interfaccia utente a finestre, uh, la prima videoscrittura e anche la prima, il primo esempio di videoconferenza con cuffie, microfono e telecamera, come quella che stiamo facendo noi stasera. La dimostrazione fu fatta utilizzando un computer innovativo, un SDS 940, uno dei primi computer in time sharing, cioè in grado di eseguire, diciamo, contemporaneamente più programmi. Questo stesso computer fu poi donato all'Università di Berkeley, dove fu utilizzato da un gruppo di appassionati, tra le altre cose, per creare un sistema di bacheca elettronica un sistema che avrebbe eh, simulato eh, l'uso di una vera bacheca come quelle che si trova si trovano si trovavano in molti luoghi pubblici un posto dove appendere annunci foglietti questa bacheca elettronica si chiamava community memory eh, aveva eh, un terminale inizialmente eh, dislocato presso una biblioteca e offriva agli utenti a possibilità di eh, creare contenuti e di commentare e rispondere ai contenuti creati dagli altri. Nel giro di breve tempo raggiunge una certa base di utenza e eh, spontaneamente eh, si creano gruppi di utenti dedicati al collezionismo di oggetti particolari, eh, a creare gruppi di utenti che condividono l'automobile per fare certi viaggi oppure per eh, condividere consigli sui ristoranti preferiti, un po' come facciamo noi oggi comunemente con tutti con i nostri strumenti tecnologici. Questa è eh, comunemente considerata la prima bacheca elettronica, BBS, Ballet in Board System. Da lì in avanti eh, c'è stata una evoluzione tecnologica che ha portato le BBS a diventare un fenomeno eh, relativamente diffuso sempre per una nicchia di appassionati e eh, questi stessi appassionati sono stati poi i primi fruitori di Internet così come la conosciamo oggi. Fatta questa brevissima introduzione, eh, innanzitutto facciamoci chiarire più nelle, nel dettaglio cos'erano le BBS e come venivano fruite all'epoca. Fulvio, tu, tu, da utente e da frequentatore di BBS, come descrivi quell'esperienza in quei tempi? Allora, eh, in quei tempi in Italia era il 1986-85-86. La prima volta che mi avvicinavo al mondo del computer, allora avevo un Commodore 64 e mi ero autocostruito un piccolo modem. Perché i modem costavano carissimi, erano apparecchiature professionali, quindi me l'ero costruito e lo utilizzavo attratto da questo fenomeno delle BBS. Come avevo conosciuto questo fenomeno? Ma innanzitutto torniamo indietro di due o tre anni nel 1983, quando al cinema è stato proiettato il film War Games, che era un classico che ha avuto un successone tremendo, in cui c'era un ragazzino che si collegava con un computer del della difesa americana e combinava una serie di danni e una serie di avventure e poi tutto si risolveva in, in buona, con un buon esito. Comunque, quella, quella quelle, ero già appassionato di computer, non mi potevo certo permettere nessun computer, me lo sono potuto permettere dopo due anni. L'idea di potermi collegare a un'altra macchina e interagire anche a distanza era per me una cosa affascinante e le BBS ti davano questa, questa possibilità non ti collegavi con il Pentagono non eh, hackeravi nessun sistema militare però era un principio Avevi cominciavi a vedere qualcosa che in Italia in quel periodo pochissimi vedevano se non quelli delle università o persone che lavoravano eh, a stretto contatto con eh, aziende informatiche americane eh, cosa BBS qui in Italia c'erano le, le più famose erano um, organizzate da persone che non avevano scopo di lucro avevano messo su un ambiente un server che um, tramite terminale ti faceva vedere una schermata in codice ASCII in cui tu potevi scegliere delle voci, potevi interagire con gli utenti potevi scaricare dei piccoli giochi potevi mettere degli annunci perché c'era una bacchetta per gli annunci generalmente era materiale elettronico o informatico e quello che si faceva all'epoca era l'antesignano di quello che sarebbe stato internet al giorno d'oggi in scala molto minore e con i limiti di quella che era all'epoca. non dimenticarci che ci collegavamo via telefono ogni telefonata costava cara perché se la, la BBS era nella sua stessa città pagavi uno scatto ogni 5 minuti, se invece telefonavi interurbana poteva diventare anche più cara, arrivavi a pagare anche parecchi soldi per l'epoca, poi ero un ragazzino, non lavoravo, quindi si cercava in tutti i modi di fare collegamenti brevi, anche perché la velocità era sui 300 BOD, quindi 300 bit al secondo, per quello che ci poteva permettere l'epoca. Ah, mi dicono che eh, era, anche molto, era anche molto costoso connettersi alle BBS all'epoca, ma ah. tecnicamente eh, mi hai parlato di Bode, eh, che è un'unità di misura della velocità della connessione. Sì. Eh, si faceva eh, esattamente una telefonata. Sì, tu ti collegavi il tuo modem in parallelo al telefono, digitavi il numero di telefono, potevi fare o dal telefono, oppure per i modem più avanzati facevano direttamente loro il numero dopodiché ci si collegava e si udiva il classico fischio che poi eh, siamo abituati a sentire di quando ci si collegava alla BBS che è una metà tra un suono di un fax e una, un rumore abbastanza fastidioso comunque per l'epoca era un suono bellissimo e dopo un po' riuscivi anche a capire quando ti collegavi quando era il momento in cui ti collegavi le BBS erano gratuite, quello che costava, come ho detto, era la telefonata. Non è come il periodo dell'epoca, ogni telefonata costava in media 50 lire al minuto, per quanto riguarda. E se tu telefonavi fuori, eh, fuori città, con il prefisso che non era quello della tua città, pagavi, gli scatti avvenivano molto più veloci. Non avveniva uno scatto al minuto, ma avveniva uno scatto ogni eh, 10 secondi, 2-3 secondi, dipende. E quindi immagina quanto poteva costare una connessione. La velocità era 300 BOD, 300 BIT al secondo, e tu immagina per riempire una pagina di eh, 25 caratteri per 24 righe, eh, quanto ci andava solo per riempire una pagina. Quindi... Era molto lento, erano, era più che altro quando ti collegavi per 10-15 minuti e avevi speso le tue 500-700 lire, erano soldi eh, per un ragazzino dell'epoca. Eh, conveniva essere sintetici effettivamente. Ma... Da, questi, da questi strumenti ehm, diciamo, di nicchia poi si è passati eh, in un giro di un tempo relativamente breve a... Internet è una cosa che noi oggi diamo per scontato. Io a casa mia ho eh, l'utenza del gas, l'utenza dell'energia elettrica e l'utenza di internet, internet è un servizio che noi tutti abbiamo oggi. Ma eh, qual è eh, è una domanda che giro Elia, qual è la vera origine di internet? Perché noi avevamo quindi questi computer a cui si telefonava eh, oggi abbiamo dei computer che sono costantemente tutti connessi. Come come si è arrivati ad internet Elia? Eh, già tu hai accennato un po' alla storia di internet degli anni, dalla fine degli anni 60. Eh, diciamo che mh, quasi 60 anni fa, per la precisione, dal 1961, eh, grazie a Leonard Kleinrock del, dell'MIT, ehm, si, che teorizzò, la, che pubblicò il primo studio sulla teoria del packet switching o commutazione di pacchetto, si diede il via alla, alla tecnologia necessaria per. Eh, comunicare tra sistemi diversi. Eh, questa teoria è la base del trasporto dei dati nelle telecomunicazioni e, da, da e da quella data si è, si è proseguito senza sosta, eh, da un lato con le università americane che avevano bisogno di condividere documentazione per le ricerche che, che stavano facendo. Dall'altra eh, c'era un consolidamento di queste appunto, realtà e eh, il governo degli Stati Uniti eh, Fu lungimirante nel valutare eh, positivamente questa realtà, eh, contate che si era anche in piena guerra fredda e ehm, il governo degli Stati Uniti vide in ciò qualcosa di, di, di utile ehm, per evitare disservizi nelle, nelle telecomunicazioni eh, qualora ci potesse essere una, un bombardamento atomico. Ecco. Ehm, Sicuramente non è, eh, questo ha influito moltissimo nello in sviluppo, ma tutto nacque dalle università. La cosa più importante era l'università, la, la possibilità di condividere documentazione e ricerca in modo da poter essere più produttivi, in quel senso. E Comunque da qui si sviluppò ARPRED, che è la progenitrice di Internet, per come la conosciamo oggi, e poi si è arrivati all'Internet che abbiamo, che usiamo, che stiamo usando anche adesso. Ecco. Wow, eh, giro a Fulvio i complimenti del pubblico per essersi costruito un modem, eh, che hanno commentato. Eh... Sì, no, ero un appassionato di elettronica e dato che costava troppo acquistare un modem, eh, ho fatto un progetto con eh, un integrato che c'era all'epoca, che... quindi ho costruito il modem e l'ha pubblicato anche una rivista italiana, Elettronica 2000, l'ha pubblicato a settembre dell'87. C'è no. l'articolo con no, come beh. costruirsi il modem per Commodore 64. Invece un dettaglio tecnico, mi dicono che i board sono equivalenti ai bit al secondo fino a, 1900, fino a 9600 eh, e poi eh, con una diversa forma d'onda eh, dovrebbe cambiare, però non ne siamo sicuri in questo sì, momento. No, ti, ti sì, eh, ho detto lo standard dell'epoca perché 9600 sì, sì. era un sogno, un sogno poter fare 9600. C'erano dei modem che andavano a 2004, ma costavano veramente una milionata di lire. Uh, Pulido, uh, queste BBS, questi diversi computer a cui si telefonava, erano quindi delle isole chiuse, cioè io mi, collego con una, mi, collego, mi collegavo con una specifica BBS e rimanevo chiuso in questo piccolo mondo oppure c'era un qualche tipo di eh, federazione, di eh, interoperabilità? No, no, non erano chiuse assolutamente, c'era una serie di modo per cui dialogavano fra di loro, c'erano le... come si chiama... Delle reti, c'era la più conosciuta era Fidonet che permetteva di collegarsi e di, tras, di tramite un indirizzo diviso in nodi comunicare e inviare delle specie di mail, dei messaggi a tutti quelli che facevano parte della rete Fidonet. Quindi, se la BBS aderiva a Fidonet, condivideva i suoi nodi e praticamente creava una rete che veniva replicata ed era possibile inviare messaggi in tutte le parti del mondo. Teniamo presente che Fidonet è nata in America e si è sviluppata facilmente anche qua in Italia, quindi c'erano tante BBS che erano collegate a Fidonet con cui tu potevi scrivere delle mail a persone che erano in America collegate a delle altre BBS. Era un principio come quello che è lo standard attuale TCPIP, però era basato su altri, su altri principi. C'erano i nodi, adesso è troppo complesso da descrivere, comunque c'erano degli indirizzi numerici con cui tu potevi scrivere a delle altre persone. Tu avevi il tuo indirizzo, che era un indirizzo numerico, e lo pubblicavi e potevi scambiare messaggi. Quindi c'era l'email già allora, c'era. Non era proprio email, comunque era l'equivalente. Non si potevano mandare allegati, diciamo. Potevi solo scrivere testo. Se volevi mandare immagini, potevi fare con la SkiArt. Cioè simulare delle immagini creandole con i caratteri semigrafici della tastiera. Quello... Questo, eh, questo sistema per condividere messaggi eh, da una bacheca all'altra eh, mi fa pensare al meccanismo dei newsgroup. Che è arrivato fino ad oggi ed è un po' passato, passato di moda. Elia, eh, i newsgroup hanno cosa sono esattamente per i nostri per il pubblico più giovane che forse non li ha mai nemmeno conosciuti, anche se esistono ancora in una piccola piccola nicchia. Eh, I newsgroup hanno dei legami perché assomigliano molto a, a ciò che ha descritto Fulvio. Eh. Ad essere precisi non hanno legami, nel senso che eh, si basavano su un'altra te tecnologia, un altro protocollo e eh, comunque il, concettualmente eh, è, es possono essere considerati simili. Eh, sono stati un mezzo di, di comunicazione eh, molto comune, eh, in particolare dalla fine degli anni 90 fino al primo decennio degli anni 2000, eh, nonostante fossero stati introdotti già negli anni 80. Il, il concetto è sempre quello di condivisione di, di messaggi, in questo caso qui di, di post, articoli, affer però afferenti ad una specifica categoria gerarchica. Eh, facciamo un esempio: mettiamo che io sia un appassionato di cartoni animati e sia un, un utente italiano. Beh, ovvero, lo sono. <ride> però vabbè, eh, bene, io troverei sicuramente il mio newsgroup preferito, eh, come, ad esempio, potrebbe essere i arti Cartoni. Eh, che tra l'altro è ancora attivo eh, a quanto mi risulta e come potete eh, immaginare dal nome IT sta per Italia, ARTI sta per le varie arti che possono esserci quindi pittura, musica e così via e cartoni perché si occupava di cartoni, quindi un, una tipologia di arte eh, in questo genere di questo, in news, news group eh, la gente si trovava per dialogare eh, un po' come per le, le BBS, diciamo. E eh, immagino anche che molti di, chi, di coloro che ci stanno ascoltando adesso eh, abbiano avuto eh, il piacere di utilizzare, di, di postare, di scrivere messaggi su EatCom per Computing, eh, in cui appunto si parla di retrocomputing e sono sicuro molti di noi ci si, hanno, iniziato, hanno iniziato i loro primi passi eh, sul tema e eh, hanno iniziato a conoscersi. Eh. Posso fare una citazione personale? Io stesso, eh, sul newsgroup It Competer Computing, ho eh, conosciuto per la prima volta eh, altri appassionati di computer d'epoca. Quindi, ho iniziato un percorso personale che mi ha portato stasera ad essere qui a, a parlare con voi. Uh, quindi i newsgroup hanno anche un ai newsgroup siamo molto affezionati anche per questo motivo, anche se oggi non sono più molto usati. Uh, un, invece facciamo un passo indietro. Uh, torniamo a parlare della scena underground, delle BBS, del film Wargame. Game. Nel film Wargame Game si vede questo protagonista che uh, fa dei trucchi per poter telefonare gratis I, queste, queste attività di, di Boh, sabotaggio delle linee telefoniche, di furto delle telefonate erano qualcosa di veramente diffuso, era qualcosa che si faceva o sono più invenzioni cinematografiche? Fulvio, da, da, tu hai mai telefonato a Scrocco? Penso che sia andato in prescrizione il reato. Sì. <ride> Sono passati 30 anni. Sì, ho telefonato a scrocco. No, in Italia era molto meno diffusa perché noi avevamo una rete impulsi. Funzionava bene con la rete a Tony eh, in America dove è nato questo fenomeno, per cui diciamo che abbiamo le, la persona l'emergente, l'hacker principale che ha lanciato questa moda. Che è John Thomas Draper che era un ingegnere americano che praticamente nel 1964 ha scoperto che poteva, come si chiama, eh, hackerare i sistemi della, della rete telefonica americana. Poi quando c'è stato lo sviluppo delle BBS, perché finché erano solo telefonate, lui lo utilizzava proprio per non pagare questi collegamenti. Eh, cosa aveva? aveva sviluppato, essendo un ingegnere elettronico, aveva sviluppato un semplice circuito che imitava le frequenze con cui eh, si autenticava l'inserimento delle monete all'interno della eh, rete telefonica quindi poteva far credere al, all'operatore che lui avesse messo la moneta e quindi la, la telefonata continuava ed era abilitata dopo ha sviluppato ancora eh, questa sua tecnica, è arrivato anche a, avendo questi mezzi a poter scansionare tutti i numeri di telefono riuscendo ad avere anche il numero del pentagono. e Ci sono varie storielle per cui lui è riuscito una volta addirittura a parlare con, eh, il, con Nixon, quindi eh, in cui la, narra la leggenda che lui ha detto «Signor Presidente, è in atto una crisi facendosi passare per un personaggio della CIA». E il presidente ha fatto che tipo di crisi? Era, Abbiamo finito la carta igienica e da lì questa l'ha fatto diventare di lui una leggenda vivente e soprattutto l'ha fatto entrare sott'occhio dell'FBI per cui non ha più potuto fare niente se non avere la nomina di Capitan Crunch. Era soprannominato Capitan Crunch. Quella è un'altra storiella, per cui Capitan Crunch era delle caramelle che vendevano in America erano delle caramelle fischietto che tu potevi fischiare dentro e la leggenda diceva che Captain Crunch e cioè John Draper era in grado fischiando dentro di emulare il suono che permetteva di abilitare l'inserimento della moneta però lì è proprio leggenda veramente perché stiamo proprio raccontando la storia immaginata di, di quell'epoca ma eh, c'è stato qualche legame, eh, se ricordo bene, tra Capitan Crunch e i fondatori di Apple. Elia, questa C'è una... qualche... qualche legame, si sono conosciuti, o ricordo male. Tu Dia Ma no, ne sai qualcosa? Non, non saprei esprimermi su questo, perché non, <ride> non mi risulta, però, magari Fulvio ne sa di più di me su questo. Ma eh, sei riuscita ad avere contatti con Nixon? Penso che. <ride> <ride> sei riuscita a telefonare a Nixon, il minimo è di aver telefonato a tutti, tutte le persone, Come tutti quelli che acquistano un potere e poi si credono invincibili, eh, poi facilmente cadono nelle trappole. Uh... Okay. Il... Mi citano, uh, tra i commenti mi citano la NUA di Itapac che gli utenti uh, sì. cercavano sulle BBS Fidonet. Era un mito, la, la rete Itapac era una rete a pacchetto che permetteva di collegarsi senza scatto telefonico. Cioè tu ti collegavi in locale al tuo nodo Itapac no? e poi da lì potevi eh, telefonare a qualunque numero del mondo e collegarti senza pagare le, fa, eh, le tariffe internazionali però le tariffe ITAPAC erano a pagamento ed erano solo esclusive dell'azienda quindi giravano un certo numero di password mh, non proprio, diciamo, un po' abusive con cui tu ti collegavi a queste reti a pacchetto e potevi usufruirle per fare chia per chiamate di, eh, a tuo interesse però anche lì la, io non ho mai avuto un numero Itapat, non sono mai riuscito, era una leggenda che molti avevano questo numero, però o lo prendevi eh, al lavoro e dovevi lavorare con aziende americane oppure era molto difficile accedere a un servizio del genere. Wow, che storie, storie che sembrano pervenire proprio da un'altra epoca. Mm, eh, un'altra le, epoca. Le, le, <ride> sì, le, ma le abbiamo, uh, noi eravamo vivi in quell'epoca, eppure il mondo era completamente diverso. Uh, cercare numeri di telefono per non pagare le telefonate, collegarsi con Nixon, sono tutte cose strane, molto strane a pensarci oggi. Oggi Internet ha avuto un impatto sulla società umana che è forse... Boh, unico nella storia dell'umanità. Eh, Elia, tu come com la vedi? Cioè, come sei in grado di contestualizzare? Che tipo di impatto ha avuto Internet sulla nostra società dal tuo punto di vista? Beh, io partirei da un esempio molto semplice e immediato. Tutti quanti abbiamo un cellulare o un navigatore in auto e con questo cellulare mh, visualizziamo delle mappe, sappiamo dove dobbiamo andare, impostiamo gli orari e così via. Eh, con l'avvento di internet, ma in verità con l'avvento di svariati apparati digitali, il valore delle competenze di molti eh, gruppi specializzati è andato calando. e Questo esempio qui del, del cellulare con le mappe è lampante. Eh, un esempio in particolare è quello legato ai taxisti londinesi. Eh, I taxisti londinesi per poter ottenere la licenza, il permesso di eh, effettuare i propri servizi, devono dare un esame eh, difficilissimo eh, in cui viene chiesto di memorizzare tutte le vie di Londra, ma non solo, eh, devono anche eh, sapere in base agli orari quali sono le scorciatoie e quali sono le zone in cui c'è più traffico, quindi da evitare. Eh, tutto quanto memorizzato nella prima mente, cioè non Invece adesso abbiamo i cellulari con eh, GPS e la connessione internet che ci, di, ci permettono di visualizzare le mappe, di avere sempre aggiornato anche i dati del traffico. Eh, prima applicazione eh, che si eh, diede eh, appunto, spunta a questo, è Waze, che poi è stata acquisita da, da Google, in cui gli utenti condividevano le proprie esperienze, dicevano guardate che c'è un autovelox qui, oppure c'è un, un blocco del traffico qua, c'è il rotto, a questi incroci e così via quindi questo è stato un impatto davvero eh, notevole che, per cui mh, spesso noi magari non ci rendiamo conto no, della nostra vita della differenza che sta facendo però eh, ha cambiato radicalmente certe professioni o comunque ha cambiato anche certi modi di vivere nostri e io mi ricordo che negli anni 80 avevamo tutti beh, molti avevano eh, degli atlanti in macchina delle mappe stradali per andare, che ne so, eh, in, al mare o in montagna. Ecco, adesso non lo usiamo più, abbiamo il cellulare che, è connesso a internet, ci permette di eh, essere costantemente aggiornati e in tempo reale. Ecco. Quindi direi che questo esempio qui può essere lampante del cambiamento che abbiamo avuto nel nostro modo di vivere. Inter molto interessante, uh, io ci vedo anche un'affinità con le origini, hai parlato dei ways dove gli utenti possono, con potevano, possono uh, condividere lo stato della, del traffico, è un po' una nuova versione del contenuto generato dagli utenti che era la caratteristica fondante di Community Memory, la prima BBS di cui ho parlato qualche minuto fa. Sì, ah, sì. comunque è, si è diffuso il concetto di uh, siamo uh, produttori di contenuti e non solo fruitori è lo stesso, la stessa idea che ha fatto un lungo giro ed è tornata, molto interessante Sì, Come sempre <ride> eh, sì, le idee buone non finiscono mai Fino, fino agli anni 90 giravamo con l'Atlante del Touring in tre volumi. Io avevo solo il Nord Italia perché viaggiavo poco e le cartine cittadine pagine, pagine gialle rubate ai clienti. Beh, anche lì, eh, fino a qualche, a qualche anno fa, eh, tutti quanti andavamo in agenzia di viaggi per prenotare i nostri viaggi turistici, no? E adesso, invece, usiamo Booking.com, Expedia, eh, qualsiasi servizio online o anche sul cellulare per prenotare il proprio volo o per prenotare l'albergo, per pianificare il proprio viaggio, no? anche per le recensioni stesse. Non ci affidiamo più a qualche persona specializzata, ma eh, ci arrangiamo andando a leggere le guide. Guide che tra l'altro ci sono ancora, tipo eh, le guide cartacee vengono ancora pubblicate e hanno ancora un grande successo. Però non sono più eh, il, il punto fondante delle, dei nostri, delle nostre programmazioni per i viaggi all'estero o in, in, in vacanza. Usiamo Internet per queste cose, ormai. Sì, sì, lo usiamo per tutto. Uh, mi citano che un qualche legame c'è perché Steve Jobs e Wozniak, guardando Capitan Crunch, crearono la loro Blue Box, che era un altro strumento per telefonare gratis, la Blue Box. La Blue Box è un'evoluzione del circuito di Capitan Crunch è più dettagliato e aveva diverse frequenze aveva era un generatore di frequenze praticamente la... rispetto alla prima mi pare la prima era red box poi è diventata la blue box comunque erano generatori di frequenze bi bitono tono che simulavano il collegamento eh, telefonico ah. e... quindi sì immagino che steve jobs e Wozniak essendo due smanettoni, abbiano preso spunto da, dal lavoro di Drapper per costruirsi a loro volta i circuiti. Noi, noi non li abbiamo mai costruiti qua in Italia perché avevamo la rete impulsi, quindi erano inutilizzabili. se no sarebbero stati costruiti anche da noi. Da noi si telefonava con c'erano altri mezzi per telefonare da noi. Che, che non, non stiamo a dire perché non li conosciamo e non li abbiamo mai usati. No, no, no, per carità. <ride> uh, mi fanno una domanda eh, molto tecnica uh, non so se siete preparati su questo uh, i videogame sulle BBS che ogni tanto passano alle mie spalle sulle BBS c'è anche un meccanismo di videogame per giocare collegati però come funzionava questa cosa? a quell'epoca i computer uh, a differenza di quello che ho citato prima potevano eseguire un solo software, a un solo programma alla volta, però avevano un modo per eseguire i videogame esterni al software che gestiva BBS? Questa è una domanda mh, sensata, oppure in realtà queste evoluzioni sono successive quando già i computer che gestivano BBS erano capaci di eseguire molti programmi? Ma guarda, con la velocità che avevamo noi, giocare era molto difficile e poi eh, ci si collegava proprio lo stretto tempo necessario pensare di collegarsi e giocare, passare un'ora davanti al computer, voleva dire spendere un patrimonio. Eh, comunque, giochi c'erano, eh, non dimentichiamoci che all'epoca la maggior parte dei giochi su PC erano testuali, erano adventure testuale, testuali, in cui c'era una descrizione dell'argomento eh, che si descriveva, la situazione, e tu dovevi trovare una soluzione muovendoti in una mappa virtuale e raccogliendo gli oggetti. Tutte queste erano... Mm, tutto in maniera testuale, intermazzato da qualche immagine, ma però in bassa risoluzione, e questi erano i giochi dell'epoca, e ti posso assicurare che erano molto seguiti, c'era la gente che passava le notti su questi giochi per cercare di trovare la soluzione. Questo fin quando hanno cominciato a velocizzare un po' il collegamento con le BBS. Per giocare a un certo livello andava almeno un 2400 bot, nel 2006 sarebbe stato l'ideale, si è cominciato a giocare quando eh, poi è arrivato internet, lì si giocava veramente. C'è stato un periodo di transizione in cui c'erano delle door che permettevano di interfacciarsi con altri programmi, sempre di eh, giochi di gruppo, diciamo. Però era un periodo di, di, di mezzo che è durato pochissimo diciamo, nel passaggio in cui aumentava la velocità di connessione e aumentava anche la velocità dei computer dell'epoca. Ok, ok. Mi dicono che sulle BBS Fidonet giravano i multi-user dungeon, che erano a turni, eh, quindi eh, non c'era un vero parallelismo. Sì, su, eh, su Dor se posso intromettermi, sì. eh, si giocavano anche in particolare RPG testuali, eh, alcuni erano anche, sono stati anche abbastanza famosi tipo Lord eh, diciamo che erano comunque appunto come diceva Fulvio giochi che non richiedevano eh, tantissima banda per, eh, per poter partecipare ma appunto essendo testuali eh, riuscivano ad essere contenuti nei costi diciamo gli antenati dei primi MMO, eh, prima di sì. uh, Warcraft uh, online, ah, <ride> sì. si giocava in maniera testata. No, no, tieni presente wow. che è la, la <ride> stessa paragone che poteva essere tra un libro e un film di adesso. Nel libro tutto è demandato alla tua fantasia e lì l'adventure, il gioco, era tutto demandato alla tua fantasia. Ci si davano degli spunti con la descrizione e poi tu ti immaginavi la situazione. Quindi a livello mentale era bellissimo, <ride> per quel poco che avevamo. Eh, si usava più la fantasia, non come oggi che è tutto facile che c'è la pappa pronta. <ride> sì. Eh, mh, anche i primi bot sono nati sulle BBS, i primi chat bot, nascono lì, che voi sappiate, mm, la storia boh, dei chat bot esistevano. Parlando di chat bot, io mi sposterei un po' più avanti nel tempo e arriverei ai primordi di internet, quando c'era l'IRC, Internet Relay Chat. Lì sì. eh, si utilizzavano parecchio i bot e le, le chat. Sì. Elia, dici sì, cos'è IRC? Voi date per scontato IRC, ma noi non abbiamo un pubblico di boomers, eh? alcuni non hanno mai usato queste cose. Cos'è IRC? Internet, internet, chat, come eh. ha detto Fulvio, in Italia il server più famoso è l'Azzurra, eh, penso che quasi tutti si siano collegati lì, almeno quelli che erano appassionati, eh, che specialmente quelli che seguivano i newsgroup. Eh. Eh, vari, vari canali eh, avevano poi anche i rispettivi su, sul server azzurra eh, molti si trovavano eh, anche di, di a passati di tanti cartoni eh, o di anche di altro si trovavano anche su, su questo server in cui si poteva chattare in tempo reale eh, è ancora attivo adesso sono ancora attivi adesso questi server sono server dove si chatta testualmente quindi eh, si entra in questi canali eh, in, in tempo reale si può parlare di quello che si vuole, un po' la, i messenger di adesso di Facebook o Whatsapp. A proposito di buone idee che continuano a tornare, cambiano le tecnologie ma l'uso che se ne fa continua a essere costante. Eh, cambia Quello che cambia è forse il paradigma della comunicazione, la cosa più evidente. Eh, tu Elia, puoi farci un esempio dell'impatto di, di questo cambio di paradigma che stiamo vivendo? Beh, eh, internet ha permesso di essere a contatto con altre persone in tutto il mondo. Questo è, lo possiamo vedere adesso in particolare, ma lo, vediamo, lo abbiamo visto anche negli, negli anni passati. Eh, ha fatto quello che ha fatto il telegrafo prima, poi il telefono dopo. Eh, ha unito per le persone. Eh, sì, c'è ovviamente tantissima critica sul fatto che ci si isoli che si, si rimanga da soli e così via però va considerato che eh, ora si può parlare e vedere anche l'altra persona che probabilmente vive ne, nell nella parte opposta del mondo come, eh, se, eh, questo è come se ti rende praticamente eh, vicina questa persona a te no? quindi eh, fa sì che tu possa quasi considerarla come se fosse nello stesso posto in cui vivi tu e la connessione ha permesso di unire anche dei, dei cluster, che, ehm, ad esempio quelli finanziari. No? Eh, una volta ehm, si, si faceva un investimento, ehm, questo era focalizzato su quanto ehm, era vicino fisicamente e temporalmente. Ora si può fare un investimento comodamente presso eh, una borsa di un'altra nazione, eh, anche passeggiando in un parco tramite l'uso di un'app. Ehm, ha creato le condizioni. Eh, che ha portato a due diverse tipologie di crisi, ad esempio. Si parla tanto di crisi finanziarie, ma eh, come, se noi andiamo a vedere bene la crisi degli anni 90 del, del secolo scorso, queste hanno avuto un impatto locale, nonostante ci fossero già le comunicazioni eh, tramite internet, lasciatemi dire, ehm, ma quelle successive del, degli anni 2000 Invece hanno avuto un, un impatto molto più forte, eh, proprio grazie a quanto internet aveva reso disponibile. Quindi è stato un po' come eh, un domino, no? Tipo la borsa, lasciatemi dire, la, la borsa di Londra crolla, eh, proprio per questo avendo eh, comunicazione istantanea, immediata e non immediata tramite il telefono, filtrata tramite il telefono, ma eh, immediata, eh, le utenze eh, hanno iniziato a ehm, condividere le informazioni e quindi anche altre borse sono crollate ad esempio eh, quindi è, è, è, ha cambiato profondamente il nostro modo di vivere e anche in questi giorni lo stiamo vedendo e, e cambierà ancora è vero è vero non sappiamo, sappiamo cosa cosa aspettarci a proposito delle buone idee che tornano, invece ci chiediamo, le BBS di cui parlavamo prima sono finite, non esistono più, oppure adesso nel 2020 io posso collegarmi a una BBS? No, no, le BBS sono rimaste, ce ne sono molte, e logicamente cosa sfruttano? Non, non sfruttano più la rete commutata, o almeno sono rimaste pochissime in rete commutata, quindi pensare di chiamarle telefonicamente ce ne sono veramente poche, ce ne sono invece tantissime su internet su, con vari protocolli, come Telnet, che è il più semplice per raggiungerla. E quindi sono un sacco di BBS che eh, riproducono quella che era lo standard dell'epoca, e ci si può collegare gratuitamente a questo punto perché non c'è più connessione telefonica, basta semplicemente... E digitare l'indirizzo avere un una connessione con telnet e si ci può collegare e se cercate su google BBS ne ne ce ne sono migliaia veramente migliaia anche perché oggi come oggi un modem in casa non sappiamo nemmeno dove collegarlo non, un, modem, un modem analogico collegarlo al cavo fibre ottica viene un po' difficile quindi no, ci comunque... servono altri standard oggi lo puoi collegare lo stesso dove colleghi la presa telefonica, il VoIP, e entri in VoIP, invece che logicamente il numero di telefono è un po'... Forse, forse ti fa anche il numero di telefono, dovrei provare, però credo che in DTMF riesci anche a digitare il numero di telefono. Però devi trovare una BBS che sia su rete commutata che ti risponda. Sì, ho una DBS che ti risponde dagli anni 90 probabilmente. No, poi pensa al costo che devi mettere su, devi mettere su un server acceso e collegato a una serie di modem che gestiscono le connessioni. Perché ogni, ogni modem gestisce una connessione su diverse seriali, su porte seriali, perché allora il modem si collegava alla porta seriale fantastico, era, come dicevo prima, era un altro mondo, era tutto più, era, eh, più, più naif, più difficile Lo rimpiangiamo, una domanda per entrambi, rimpiangiamo quell'epoca o la rimpiangiamo solo perché eravamo più giovani? no, io non la rimpiango assolutamente, mi sono divertito all'epoca, come mi diverto al giorno d'oggi a fare altre cose Uh, ci sono altre, co altre cose da scoprire internet è vastissimo è infinito e quindi molto più infinito di quello che erano le BBS di allora allora si andava per il passaparola si cercava informazioni in giro e si cercava il più possibile e tante cose non erano vere un po' quello che succede oggi però era molto più difficile recuperare le informazioni si leggeva molto di più le uniche informazioni le avevi leggendo Mm -hmm. Sì, io è... penso che di… No, no, non lo rimpiango sicuramente, mi sto divertendo tantissimo, eh, sto imparando tantissimo di continuo, continuo a imparare e il cambiamento è, è frutto di questo imparare e io sono, con, con, sono contentissimo di imparare è frutto di questo cambiamento, sono molto contento di questo. Ovviamente ho dei bellissimi ricordi perché io comunque eh, ho iniziato a, ad usare internet… Eh, nel 98-99, eh, quindi ero ancora un pischello, diciamo così, andavo al liceo. Eh, ho conosciuto, ho iniziato ad, ad appassionarmi anche lì eh, a quello che erano le potenzialità del, dello strumento. E, e credo che sono bellissimi ricordi di un adolescente quelli. Eh, ora... È ovvio che si debba andare avanti ed è giusto che si debba andare avanti. Ci saranno tantissime altre eh, opportunità per poter eh, apprendere e imparare cose nuove grazie a questi strumenti. Parole sante. Eh, mi dicono che una grande fonte di informazione all'epoca erano le riviste di elettronica che spiegavano come costruire i modem, Fulvio, ad esempio. <ride> sì, no. Eh, trovi sulle riviste di elettronica perché elettronica e computer erano insieme allora, non c'era proprio chi faceva elettronica o faceva radio, eh, trasmissioni radio oppure appena in, nata un po' l'informatica digitale le, si, si autocostruiva il primo computer e poi c'erano un sacco di informazioni eh, e adesso cose. un pochettino non con le riviste però si, si sta tornando a quello, basti vedere i fab lab eh, tinkering e così via si va eh, a, si torna alla manualità anche all a do, do it yourself che c'era una volta sta tornando ancora di nuovo in auge e lo vediamo anche con eh, la fabbricazione di eh, adattatori di valvole per le maschere respiratorie e così via quindi eh, c'è questo Uh, ripetersi, come abbiamo detto anche prima, di, um, come dire, di scambi di, di conoscenza. Sì, diciamo che allora eravamo proprio dei pionieri, nel senso che ti dovevi costruire il circuito elettronico e, e ogni cosa dovevi partire dal transistor, farti l'oscillatore e tutto quanto. Adesso prendi un Arduino, lo programmi e gli fai fare quel che vuoi. Quindi sì. allora partivi proprio dalla base. Diciamo che adesso è tutto più facile, infatti mi diverto molto di più adesso. Da, da frequentatore di BBS, poi di Newsgroup e di qualcos'altro, immagino sappiate tutti cos'è un flame. Eh, vedo un commento che potrebbe innescare un flame infinito anche a parole. Eh perché si chiedono l'informatica nasce come costola dell'elettronica. Eh, io soppersiederei su questa domanda, perché finisce, finisce in lite, eh, finisce come in un talk show trash in cui le persone si insultano. Magari la approfondiamo in una serie apposita. L'informatica senza <ride> l'elettronica sarebbe stata solo teoria. Diciamo che l'elettronica ha permesso all'informatica... Di dimostrare tante tesi e tante cose. Quello che ha scritto che ha scritto il primo programma Ada Lovelace nel 1860, mi sembra, no, 18, 1841. Nel 1841 ha scritto il primo programma, però non esisteva ancora un computer, e quindi eh, non c'era possibilità di vedere se questo programma funzionava. Oppure poteva essere il parto di un pazzo cioè, che... <ride> però vedi che i computer, era... i computer esistevano anche senza elettronica a vapore però no, no, non, no, no. non, non infidiamoci. <ride> sulla carta esisteva <ride> diciamo che l'elettronica ha permesso di rendere reale certe cose che uno si immaginava Ok, prima, prima di, di andare troppo off topic come si diceva un tempo, eh, se c'è qualche altro commento oppure se i Ma nostri eh, due ospiti hanno qualche facciamo considerazione, altri, facciamo un breve excursus. Allora, siamo arrivati alle BBS, le BBS diventano i modem diventano sempre più veloci. Più diventa veloce, modem. A un certo punto salta fuori internet, eh, arriva anche qua in Europa internet perché stiamo parlando del 90. 93-94, che le prime. già ce l'avevano le università, ma lì sto parlando al grande pubblico, allora, arriva nel 93-94, nel 95 poi c'è Video Online che, pro... che promette internet a tutti quanti gratis e quindi arriva internet per tutti. Quindi già nel 1993-94 ci si collegava. E lì le BBS scende... diventavano sempre più e aumentavano i siti web e allora ci si collegava con mosaic e si utilizzavano le chat come IRC e, e sì, c'era lo standard FTP per il trasferimento dei dati e Gopher. Gopher era una specie di navigazione a metà tra il testuale e il grafico eh, che poi è morta nel giro di due o tre anni almeno qua in Italia. Io mi, in... Ricordo, mi ricordo ancora, è eh, un, un argomento internet, internet, mi ricordo ancora il progetto Prometeo, eh, gestito eh, dall'Università di Milano e poi anche si giunse il Politecnico di Torino, eh, ed era un progetto in cui si condividevano le sigle dei cartoni animati, eh, in particolare giapponesi, eh, degli anni fino agli anni 70 e anni 80, che erano stati trasmessi sulle tv nazionali e, e regionali, locali, ed era un progetto a cui immagino molti abbiano partecipato, anche solo come fruitori perché eh, riportava in auge eh, quelle canzoni che erano le sigle, quindi dei cartoni di, di, di che uno guardava da bambino, quindi è stato anche un momento di, di ricordi, ecco. Adesso non c'è più, ormai è stato disabilitato il progetto, eh, sia per motivi legali, poi anche per il fatto che eh, spesso e volentieri le, le colonne sonore si trovano eh, su YouTube di nuovo, di nuovo eh, esigenze di un'altra epoca di, eh, cose che oggi non ha, abbiamo difficoltà a capire perché eh, ci costassero tempo e fatica perché oggi è tutto facile premo un tasto e do la sigla del mio cartone animato preferito Uh, molto bene, se non c'è qualche altra considerazione che i nostri ospiti vogliono aggiungere, uh, uh, possiamo passare a ringraziare il pubblico, ringraziare chi ci ha dato dei contributi, degli spunti di discussione, ringraziamo tutti quelli che ci hanno guardato e tutti quelli che ci guarderanno in differita, li ringraziamo dal passato in questo caso. Uh, Grazie per l'attenzione, continuate a seguirci, eh, avremo altre dirette con altri argomenti, eh, spero tanto interessanti, altri ospiti eh, coinvolgenti come quelli di stasera. Eh, buona serata a tutti, Fulvio, saluta il tuo pubblico. C'è ancora una domanda oh. di Adriano, qualcosa oh. di italiano del mondo delle BBS da ricordare. Oh, allora, allora posticipiamo i saluti, non abbiamo certo... <ride> Uh, qualcosa di italiano al mondo delle BBS da ricordare Fulvio? il nome delle BBS eh, non me le ricordo dell'epoca ce ne erano tante sono passati 30 anni <ride> <ride> sono passati veramente vera, tanto tempo è passato me ne ricordo ce n'era poi dipende in quale zona dell'Italia tieni presente che io sono di Torino quindi mi collegavo in quelle della zona di Torino che erano due o tre Ce n'erano parecchi a Roma, Bologna, Milano, ce n'erano tantissime, e mi collegavo alle mie della zona. Tra l'altro mi ricordo che quella che eh, mi collegavo io era di una fabbrica di tubi che non c'entrava niente con né con l'informatica né con l'elettronica, ma il eh, proprietario probabilmente era un appassionato e eh, aveva messo su una BBS pur avendo una fabbrica che faceva tutt'altro. Purtroppo... <ride> Eh, mi cita una BBS civica del comune di piccoli cantori di Milano? No, no. Probabilmente, essendo una biblioteca, aveva molto, doveva essere molto ben rifornita. Ripeto, per me una telefonata a Milano era un suicidio. <ride> Bisognava cercarle vicino, vicino a sé. Bisogna cercarle vicino a casa. <ride> Quindi collegati in remoto, ma non troppo in remoto. Sì. Oh, MC Link, citano MC Link, la MC Link. BBS della famosa rivista di, legata alla famosa rivista di informatica MC Microcomputer. Certo, certo. Che è poi è diventato un provider internet e credo esista ancora come fornitore di connettività. Ok. No, eh, con l'avvento di internet è stato tutto più facile, soprattutto per i costi, diciamo. Anche se all'inizio collegarsi costava, eh però eh, generalmente erano sempre telefonate locali perché i numeri di telefono erano delle grandi città. Quindi... Ah, non possiamo in realtà non citare la neonata tra virgolette, BBS italiana Retro Academy, naturalmente. La certo. BBS attuale, esistente, fruibile. E <ride> di esempio per chi si vuole creare una, una, una sua BBS perché il, il codice è stato reso disponibile e chiunque può modificarlo e crearsi una sua BBS. Ringraziamo gli autori che l'hanno creato e resa disponibile. Dì il nome, dai, a questo punto. <ride> Director Academy. Elia, dì, dì. Ringraziamo chi ringraziamo per la BBS Director Academy. Immagino ci sia di mezzo Francesco che ci sta ascoltando. Tra qui, esatto. Me, sì, sì, sì. Francesco, Francesco Splendario. Esatto. Uh, bene, eh, con questa nota di uh, personale di ri ringraziamento a, a un amico, uh, torniamo a salutare il nostro pubblico presente e futuro. Uh, grazie di tutto. Uh, Elia, prego, saluti. Buona serata a tutti e alla prossima settimana, direvo dire, no? Esatto, Fulvio, hai qualcosa da dire al tuo pubblico? Buona serata, sperimentate. Oh. Ok, eh, grazie a tutti, eh, grazie ai nostri speaker e grazie a chi ci ha guardato. Buona serata. A presto, ciao.